La squadra si chiama Usato Garantito Volley ed è composta da pallavoliste over 40 con un passato agonistico importante e un futuro carico di progetti. In occasione della giornata della donna hanno incontrato la consigliera di città metropolitana di Torino delegata alle politiche di parità Valentina Cera e il vice sindaco metropolitano Jacopo Suppo che hanno assicurato loro l'attenzione del nostro ente per l'impegno sociale e sportivo. La società ha sede ad Orbassano, le atlete sono del territorio metropolitano e si stanno allenando per difendere il titolo di campionesse europee ai prossimi Master Games del 2023 in Finlandia. Cercheremo di mantenere il titolo e il nostro obiettivo già da quest'anno è appunto andare in Finlandia e ci teniamo tantissimo perché comunque alla nostra età raggiungere un obiettivo del genere è. È piacevole perché comunque è difficile continuare comunque sempre essere allenate, avere la, la costanza e la voglia di comunque avere questo impegno continuando anche ad avere l'impegno familiare e quant'altro. Cosa diciamo alle nostre figlie, alle nostre ragazze che fanno un po' le divaniste e magari sono pigre? Lo sport aiuta? Lo sport aiuta e soprattutto aiuta a mantenersi giovani sicuramente perché quello che fai quando sei giovane se continui eh, non, non passerà mai la voglia di farlo città metropolitana vi aiuterà ad andare in Finlandia con il nostro logo sulla maglia per voi cosa significa è, è importante perché comunque per noi è stato un una sorpresa, non ce l'aspettavamo e quindi vi ringraziamo per questo grande evento che si spera appunto di raggiungere nel 2023. Abbiamo conosciuto delle atlete pallavoliste non più ragazzine che sono un modello di sport e di socialità. Città metropolitana vorrà aiutare questo esempio e anche altri, immagino. Assolutamente sì, e credo che sia dovere dell'istituzione sostenere esempi come questi, eh, far vedere che insomma la vita di una donna può essere completa ad ogni età e quindi qualora si volesse eh, fare sport lo si può fare a alti livelli come le nostre atlete che abbiamo incontrato oggi ci hanno dimostrato e quindi sosterremo questa e altre esperienze senza dubbio. Una giornata oggi, quella dell'8 marzo, che però dura 365 giorni. Esattamente, l'8 marzo tutti i giorni. Come Città Metropolitana stiamo partecipando a varie iniziative, tutte incentrate sulla cura dei diritti delle donne e su uh, un cammino di parità per cercare di migliorare la società per tutte e tutti, uomini e donne insieme.